Bentornati ragazzi, modulo 19, scala misolidia, modo misolidio, il modulo che definisco il modo funk, il modo blues, l'accordo di, di riferimento come abbiamo visto appunto nelle lezioni precedenti è l'accordo di settima, oggi, oggi facciamo gli esempi in una tonalità un, un po' più difficile, mettiamo un po' difficile tra virgolette il livello andiamo in re bemolle eh, la particolarità dell'accordo diciamo costruito sul modo misolideo, quindi l'accordo di settima è l'intervallo di quarta diesis quindi tritono che c'è tra la settima minore e la decima maggiore che sarebbe la terza maggiore all'ottava superiore caso fa do bemolle sarebbe sì in natura do bemolle e questo fa sì che questo accordo appunto sia molto molto eh, diciamo <ride> propenso a essere alterato proprio per questo tritono questa sonorità eh, molto particolare e, infatti come vi dicevo ci si può usare un, una miriade di, di, di scale sopra eh, ovviamente quella di, di, di riferimento eh, diciamo la base che vedremo oggi è la misolidia quindi Re bemolle eh, abbiamo tonica seconda maggiore, terza maggiore quarta giusta, quinta giusta sesta maggiore e la settima minore e quindi si crea appunto questo tritono tra la terza e la settima minore le tre posizioni che utilizzo per questo, questa scala col mignolo parto sono re bemolle quindi mignolo e indice Mino nota che cambia che è appunto la settima se ci fate caso è anche identica alla scala dorica con l'unica eccezione della terza maggiore e minore Ora vedremo questo questa cosa nel dettaglio l'ultima posizione è quella del primo dito dicevo questo è un modo un po' del, del blues proprio perché eh, infinità di, di, di brani, giri blues sono eh, costruiti interamente con accordi di, di, di settima e nel funk ad esempio molto spesso ci sono brani proprio con, costruiti con un accordo solo di, di settima per l'appunto però possiamo trovare anche delle appunto dei de, de brani in altri generi musicali, come sempre, che vi scriverò per, per ascoltarli e, però oggi vorrei rimanere un attimo in tema più funkeggiante e eh, vorrei andare a sentire con una base molto semplice direbbe molle settima che ora parte andiamo a vedere intanto eh, suonare questa scala su tutta la tastiera. Il solito consiglio, attennare la scala con, con l'arpeggio di settima. Thank you. terza maggiore che la terza minore sentite? sono su un accordo maggiore non sto usando la terza minore Quindi posso usare anche la peggio di Re bemolle di elementi che abbiamo visto quindi a terza minore se vi piace a scala misolia a scala dorica e più a vedremo le pentatoniche ci stanno bene sia maggiore vediamo cosa mi viene in mente Eh, anche per questo diciamo, capitolo misolidio io mi fermerei qui e studiate come sempre eh, con tutti gli esercizi che abbiamo visto. Eh, trasportateli, diciamo così, per, in modo misolidio. Eh, partite da Re bemolle come ho fatto io, per poi passare ad altre tonalità. Eh, vi lascio nel PDF appunto. Dei, le brand da ascoltare costruiti con questo modo o che hanno una melodia costruita con questa scala e poi eh, passeremo al, alla scala minore naturale in modo eolio e, mi raccomando per qualsiasi dubbio perplessità quant'altro scrivetemi eh, anche per darmi magari consigli o per farmi le critiche e poi ci vediamo al prossimo video.